Asia Nuccetelli criticata pesantemente, cosa è successo?. Asia Nuccetelli criticata su Instagram, ecco cosa è successo. Non passa giorno che non si parla di lei, Asia Nuccetelli. Figlia della showgirl ed ex velina Antonella Mosetti e dell'imprenditore romano Alex Nucetelli, è nell'occhio del ciclone. Dopo aver dichiarato di essersi sottoposta a diversi interventi chirurgici, a soli 21 anni, è stata bersagliata da molte critiche da parte degli haters del web che sono in costante aumento e sempre più aggressivi. Asia condivide la sua vita su social, qualche giorno fa ha pubblicato uno sfogo sulla sua vita caratterizzata da sofferenze giovanili di vario genere, dagli insulti gratuiti al bullismo. Nelle ultime ore la giovane Nucetelli ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae in costume da bagno nero con alle spalle un albero che, secondo alcuni, ha il tronco curvo a causa di una fotoritocco riuscito male. Questa è la nuova accusa che molti le hanno rivolto, Asia Nuccetelli non appare al naturale ma ha ritoccato la foto. Asia Nuccetelli risponde alla critiche, lo sfogo. Non c'è pace per Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella Mosetti, ogni giorno bersagliata da accuse e insulti. L'ultimo riguarda una foto postata dalla Nuccetelli su Instagram e gli utenti del web hanno preso di mira il tronco curvo dell'albero che si vede alle sue spalle, accusandola di aver ritoccato la foto. Apriti cielo, si è scatenato un lungo dibattito tra chi sosteneva che l'albero sia dritto e chi invece lo ritiene curvo. La ragazza si è accorta subito del commento e ha risposto a tono all'accusa, come ha sempre fatto. Asia ha sostenuto che si tratta di una foto estratta da un servizio fotografico e l'albero è così, al naturale. La ragazza ha sempre mostrato polso nel difendersi dagli attacchi e dalle critiche che riceve giornalmente. Nonostante tutto questo rumore, la ragazza continua la sua strada in barba degli haters. Di seguito la foto oggetto di critica. Giudicate voi, si tratta di una foto naturale o ritoccata?.